Sta per cominciare l'ultimo incontro della mattina con Ilaria Tontardini e Delfin Perré, che parleranno del lavoro di Delfin a partire dalle domande, dai lavori e disegni che i bambini hanno inviato. Quindi ringraziamo le classi che ci seguono questa mattina, sono le seconde A, B, C, D, E, F, G del primo circolo didattico Giovanni Falcone di Conversano. Passo la parola a Ilaria e Delfin subito dopo la sigla. Eh, buongiorno a tutte e a tutti eh, benvenuti a questo ultimo incontro della mattinata che è un incontro molto speciale perché abbiamo l'onore di avere con noi del film Quindi eh, dovremmo fare un incontro bilingue, io parlerò un po' in francese e un po' in italiano, Delfine parlerà in francese e io farò la sua voce in italiano. Quindi faccio le voci di tutte, faccio le voci dei bambini, faccio la voce di Delfine, e faccio anche la voce, la voce mia. Intanto, buongiorno Delphine. Bonjour Ilaria. Ça va? Ça va bien, merci. Toi? Molto bene. Delphine ha detto che va, va tutto molto bene. E, allora eh, Delfin eh, è una autrice e illustratrice di eh, libri per eh, bambini e bambini. Eh, molti di voi hanno letto questo libro e eh, il suo fratello gemello che racconta le storie di un orso che si chiama Bjorn. Ma, ma giusto che lo sappiate, magari non l'avete ancora visto perché è appena uscito in libreria, è appena uscito. Questa altra opera di Delphine, che si chiama Tutto comincia da un punto, che racconta come da un puntino si può, si può eh, inventare una lunga storia. Allora, ehm, io partirei facendo a Delphine eh, le vostre domande. Mm? Allora, Delphine, io partirei con le questioni che que gli enfants hanno fatto per te. E moi je prends des notes, tandis que tu parles, donc je retraduis après en italien. Mm -hmm. E euh, je voudrais commencer, euh, disons, par une question qui è un peu compliquée. Comincerò per una domanda che uno di voi ha fatto che è un po' complicata. E la domanda è questa, ed è a Delphine che scrive e illustra dei libri. Quando scrivi un libro, sai già tutta la storia o la storia viene strada facendo? Alors, c'est une question sur le, ta façon d'imaginer les histoires. Et en fait, il te demande, c'est quand tu commences un livre, en dessinant ou en écrivant, tu connais déjà toute l'histoire ou bien l'histoire vient au fur et à mesure du livre <rire> euh, La plupart du temps. Je, je le plus important dans un livre c'est de trouver pour moi c'est de trouver l'idée générale et cette idée euh, elle va rester longtemps dans ma tête je vais souvent y penser et je vais construire comme ça le livre et l'histoire et à ce moment là euh, je construis en me disant Allora, Delfin dice che la cosa più importante è, quando comincia a fare una storia è avere un'idea forte che in qualche modo le serve da guida per tutta la storia. È a partire da questa idea guida che Delfin costruisce la storia che le serve in qualche modo per capire un po' alla volta da che parte sta andando. un'immagine di qualcosa che tu, Euh, certains livres, voilà. il est arrivé que certains textes, je, je les commence euh, avec seulement le plaisir d'écrire, euh, mais au bout de dix lignes, je suis obligée de savoir ce qui va se passer, il faut que je m'arrête. Et... E che è la fine che dà un senso a tutta l'istoria. Allora, Del dice che per certi testi a volte eh, li comincia proprio solo per la gioia di, di scriverli, però eh, dopo Dieci Righe eh, si trova a pensare che vuole realmente capire dove sta andando, e quindi pensare più avanti a quello... Alla direzione dove, dove andrà e soprattutto alla direzione dove porterà il lettore, perché eh, cominciare un libro è facile, ma la cosa più difficile è finirlo. Eh, e Parfois, par contre, eh, ça m'arrive souvent di de dessiner un peu, di fare quelques recherches avant che l'histoire soit complètamente finita. Eh, là, par exemple. Hey. Euh, cet ours il est apparu avant que j'ai une histoire pour lui tu vois? donc je l'ai dessiné mais pour rechercher euh, à partir du moment où je me mets à dessiner pour l'histoire il faut vraiment... I disegni e succede che alcuni personaggi o alcune cose nascono ancora prima che la storia sia finita ad esempio l'orso che avete visto che tutti avete tutti e tutte avete riconosciuto che è bjorn è nato molto molto prima ehm, della sua storia eh, quando disegno quando del disegna deve sapere da che parte va anche se poi alcune cose tornano e come il caso di Bjorn, che arriva, la cui stessa arriva molto dopo che lei lo ha disegnato. Allora. Um, Un'altra cosa che um, i bambini volevano sapere, proprio per sapere che tipo, tipo di riccia sei stata, era se leggevi da piccola. si tu lisais des livres et quels livres tu lisais quand tu étais petite euh, oui je lisais des livres euh, d'ailleurs quand j'étais petite je ne pensais pas devenir autrice et, ni illustratrice j'aimais bien dessiner j'aimais bien illustrer les poésies à l'école et, et je lisais euh, oui je lisais beaucoup je crois que je lisais peut-être plus quand j'étais petite que maintenant je te laisse traduire ça alors là le Leggevo molto, moltissimo, anche se non sapevo se sarei diventata un'illustratrice o tantomeno una scrittrice, non, non mi interessava. Mi piaceva molto disegnare, la cosa che mi piaceva di più era disegnare le poesie che eh, mi davano da leggere a scuola. E probabilmente leggevo molto di più da piccola di quanto legga adesso da adulta. E poi ho letto diversi libri quando ero piccola, <ride> ho guardato dei souvenirs. J'ai l'impression qu'on garde plus de souvenirs des livres qu'on nous a lus que ceux qu'on a lus tout seul. Euh, donc je garde des, des bons souvenirs. souvenirs de, Est-ce que je les ai là J'aurais dû prévoir, je suis bête. <rire> euh, j'ai deux, trois livres comme ça qui m'ont accompagné, euh, que j'ai encore de, quand j'étais petite. Ouais. Des albums illustrés. E, allora e Delphine dice che in realtà sono tanti i libri che, eh, che si ricorda e dice anche una cosa molto bella che a volte è più facile ricordarsi i libri che ci vengono letti piuttosto che i libri che leggiamo, che leggiamo da soli e leggeva molti libri con le figure e ha provato anche a vedere se ce li aveva perché ancora ce li ha nella sua stanza ma non li ha trovate e dice che di due o tre ha proprio dei ricordi vivissimi t'as pas les titres c'est difficile je pense à un roman que j'ai retrouvé chez ma maman il n'y a pas longtemps qui s'appelle ma maman qui est une histoire d'une aborigène qui est la dernière aborigène et qui vole un enfant blanc qui lui apprend tout le temps et le rend à ses parents C'est assez beau come histoire, c'est poignant. Je pense que j'étais je suis étonnée même que, que ce, que ce soit un livre jeunesse en fait. C'est un très beau livre. C'est Mangagnini et l'enfant volé, c'était chez Castor Poche. E mm -hmm. uh, et sinon moi j'ai beaucoup aimé enfant lire les, les les livres illustrés par Quentin Blake. Ah. allora, eh, ci parla di un romanzo, un romanzo che ha per protagonista una, una piccola aborigena che fa tutto un percorso e dice che è un, è un romanzo molto forte. Che a volte si stupisce ancora eh, che fosse un romanzo per ragazzi, perché così non, non sembrava. E altrimenti, altri libri che gli sono piaciuti moltissimo sono quelli illustrati da Quentin Blake. Cioè, evidentemente, è uh, ma uh, uh, <ride> tu vois, e se ne leggono molti e poi molti, molti si, si scordano. Um, una mamma, mamma voleva sapere chi uh, disegna i tuoi libri e, um, e anche uh, se sei, se per te è facile scrivere un libro intero. Donc, la prima questione è chi dessine i livres? libri e l'altra è se è facile d'écrire un libro entier. Chi dessina i miei libri? Allora, c'è il secondo me, ma c'è un'altro che hanno stato illustrato da altri. Chi disegna i libri di Delphine? Spesso è eh, Delphine, ma a volte succede che lei scrive dei libri e qualcun altro li illustra. Il y en a due là, che uh, ha été illustrée par uh, Sébastien Mourin, che è un copain e con cui io partagevo uh, il partage même atelier. Allora, ce ne sono due, che sono Bigudy e Louise, che ci ha appena fatto vedere, che purtroppo in italiano ancora non ci sono, che sono eh, illustrati da Sébastien Mourin, che era un suo compagno di studio. Quindi, quindi dividevano lo stesso spazio e lavoravano nello stesso studio. E... Mm voilà un autre qui est écrit par un, un autre copain euh, qui s'appelle Roland Garide euh, les, les, les, les livres que écrits et que je n'ai pas illustrés euh, j'ai fait ça que avec des, des amis euh, à qui j'avais envie euh, de confier un texte et je n'ai pas, euh, pas écrit en me disant vous, on verra bien qui il l'illustrera". j'ai écrit en sachant euh, que c'était pour eux sinon j'aurais envie de le garder pour moi allora, giustamente ci faceva vedere un altro libro eh, illustrato da un altro compagno, un altro amico che si chiama Roland Garrigue, e Delfin ci dice che in effetti eh, quando fa fare un libro, fa illustrare un libro a qualcun altro, è perché quella persona le piace molto e perché la conosce molto bene e sa che quella persona racconterà molto bene la cosa che lei ha voglia di raccontare, altrimenti se li disegnerebbe da sola. E, mh, Ancora sul tuo lavoro, un po' più in generale, euh, vu che hanno luo Bjorn e Tic Crocodili e Tic Alligataire, si chiede di sarà il tuo euh, lavoro. Non lo dice in italiano, quindi lo dice in italiano. Molti di voi hanno chiesto a Delfin, visto che hanno letto i suoi libri ancora, editi quale sarà il suo prossimo lavoro. Così scopriamo che cosa Delfin ha euh, del cassetto per allora, ehm um, allora già euh, boh, dovrei rispondere alla questione della difficoltà di creare un libro intero. En oui, sì. C'è un gran piacere, ma è non è facile. Eh. Eh, per rispondervi alla domanda che avevate anche fatto prima di se, quanto, quanto è difficile scrivere un libro intero, lei dice Delfin dice che è un grandissimo piacere, ma è anche una grande fatica. <laughs> Perché que... Parce qu'il y a des livres qui, dire, qui, viennent assez vite, assez facilement et d'autres sur lesquels je passe beaucoup de temps à remanier l'histoire parce que je trouve qu'elle ne dit pas exactement ce que je veux dire. Il y a des livres aussi qui partent d'une idée et qui deviennent des livres complètement différents de l'idée de départ, donc ça dépend. C'est quand, quand même souvent un travail où on recommence. Eh, anche perché dice Delfini, ci sono dei libri che vengono subito, così tac, immediatamente. E ci sono dei libri che vengono maneggiati, rimaneggiati, eh, ci sono dei libri che prendono del tempo. Eh, ogni volta è un lavoro diverso da fare. Il prossimo libro, um, allora, il mio primo libro è, è stato di d'extraterrestre? Allora, l'ultimo che è uscito è una storia di extraterrestre. Euh, un extraterrestre qui change de forme de... c'est euh, un peu encore une manière d'utiliser un non-humain Et encore un autre mode pour travailler avec un sujet qui n'est pas humain Et celui euh, sur lequel je travaille et, et c'est difficile <rire> c'est un livre, je vous montre des images c'est un livre qui parle de l'été d'un petit garçon Ah, ma il libro su cui sto lavorando adesso è un libro molto difficile perché è un libro che parla dell'estate di un bambino. E c'è un libro qui va être plutôt long. E allora là, il y aura un peu des choses comme ça, ma il y aura aussi des choses à Pardon, je cherche. Sarà un libro molto lungo ci saranno delle cose come gli insettini che avete visto in bianco e nero, ma anche delle cose in acquerello come queste. E ce qui è difficile, Sils, uh, il è assez long e, um, est assez lungo e. Comment expliquer ça? difficile perché, ho j'ai envie d'être uh, dans un dessin qui suggère, cest dire qui ne montre pas tout, qui n'est pas réaliste. Et en même temps, euh, ça, une, je trouve, c'est une difficulté souvent dans le dessin, c'est de savoir à quelle distance de la réalité on se place. Enfin, moi, c'est une question qui revient souvent. Euh, je n'ai pas envie de faire des dessins réalistes, et en même temps, j'ai envie qu'on comprenne un petit peu. Donc, ça, c'est une des difficultés de ce livre. En dehors ah. du fait qu'il est aussi très long, et que, que c'est beaucoup de petits instants c'è bon, un grosso lavoro e je, je fais souvent plein d'autres choses avant mon micro travail, du coup. Allora, eh, dice che l'ultimo libro su cui sto lavorando appunto ha due problemi: uno è che è molto lungo, e l'altro è che tutto fatto che c'è una parte con l'acquerello, e dice che una delle cose che vorrebbe riuscire a trasmettere attraverso questo libro è di suggerire delle cose della realtà e non eh, dirle direttamente però per eh, un autore è molto difficile capire quanto distante deve stare dalla realtà quanto deve dire e quanto deve eh, suggerire e quindi diciamo queste due difficoltà la mettono molto, molto alla prova um, eh, eh, mi piacerebbe adesso scusate entrare dentro le mille domande che avete fatto su Bjorn che mi sembra un personaggio che vi è piaciuto, vi è piaciuto molto e, uh, e nel fine io vorrei entrare in tutte le question che ho avuto su Bjorn mm -hmm. e la prima domanda è, è quella che forse è classica che è da dove ti è venuta l'idea per raccontare la storia di Bjorn? Donc la question, c'est, devient l'idée de raconter l'histoire de Bjorn euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est arrivé avant qu'il une qu mort. C'est quand même assez rare que ça arrive pour moi, ça. Alors, comme je vous disais avant, c'est un personnage qui est né encore avant qu'arrive la histoire, chose qui n'est pas très fréquente dans son travail. Il euh, avait déjà dessiné dans un carnet, celui que vous avez vu tout à l'heure, mais avant même, il, il était dans d'autres carnets. L'aveva disegnato in, in un quaderno, ma in realtà, prima di quello che abbiamo visto, era già apparso in altri quaderni. E soprattutto, in uno dei miei libri, che si chiama Pablo e la chaise, il apparaì tre en volte. Fait. Mm. Ed era già apparso in uno dei suoi libri, che si chiamava Pablo e la sedia, e, e quindi era già dentro come personaggio secondario in un'altra storia. Il ne dit rien, dans toute l'histoire, euh, il ne sait rien. Il est juste là, sur la place du village. Euh, il est... Je me suis dit qu'il pourrait y avoir un ours qui serait venu de la forêt pour regarder le spectacle. si on voit bien comme ça. Et la cosa bella est que, en réalité, pour tout le libro, il ne fait rien, il ne parle pas, il ne a pas rôle. Mais elle semblait bella l'idée de mettre un ours qui arrivait directement dalla forêt. Per guardare un spettacolo, per assistere a uno spettacolo. E lo voilà aussi à, à la fin. Donc il, il était là silencieux. E euh, voilà, de l'avoir dans ce livre e dans les carnets, c'è mon editrice qui m'a demandé: euh, tu n'aurais pas envie de faire une histoire pour lui? È un personaggio molto silenzioso. E stando sia nei libri che nei quaderni, la mia editrice a un certo punto mi ha detto «Ma non avresti voglia di farci una storia con questo personaggio?» Oh, Delphine si è bloccata. Non ah, voilà. t'avessi perdita. Oui, moi aussi, t'avessi perdita. Uh, Ma editrice allait amoureuse de Bjorn très très vite. <laughs> Eh, sei innamorata di, di Bjorn molto molto velocemente. C'è vero, c'è dire. E je me souviens plus. Ah, ok. Sì. Ah. Uh, non, j'ai eu un uh, un une idée d'histoire, une idée seule histoire. E, uh, e puis finalement, uh, quand je l'ai montrée, c'est mi ha detto oui, sì, pourquoi pas? E puis on a réfléchi ensemble, je ne me souviens plus qui d'elle o di de moi ha eu envie euh, d'en fare d'autres, en fait. E là è diventato euh, un livre che aurait plusieurs histoires. La prima histoire, c'était celle du canapé. Allora, in effetti, ehm, l'idea è partita poi a far vedere alla sua editrice una storia di Bjorn, E quando l'hanno guardata insieme hanno detto: va bene, funziona, però potrebbe essere bello fare più di una storia. E, e così sono nate le tante storie di Bjorn la prima però, la prima prima è stata quella del divano e, um, una domanda che uh, alcuni di voi hanno posto è perché Delfina ha deciso di disegnare degli animali invece degli uomini e la questione è perché si ha chiesto di disegnare degli animali invece di uomini delle figlie, dei garzoni, des bambini perché gli animali? mi interessa Plus. <ride> le interessano di più. Eh uh, non gli animali, c'è ce on me demande souvent ça parce qu'il y a des animaux dans tous mes livres. Ehm um, allora d'abord quand on écrit, on met des choses qu'on qu'on aime bien que on se rend pas forcément compte. dice Adele che le chiedono spesso perché disegna gli animali, allora la prima cosa che le viene da dire è che a volte non ci si rende conto ma mettiamo le cose, le cose che ci piacciono di più nel più libri. Ma è vero che se gli animali m'intéressano, e particolarmente Bjorn, allora, d'abord, j'ai un lien très fort alla natura, c'è sicuro, j'ai grandi alla campagna. Euh, je te laisse tradurre. Allora, però, è vero che ci sono anche altri elementi. Ad esempio, se Bjorn mi piace così tanto è perché io sono molto legata alla natura, e sono cresciuta in, in campagna. Euh, mais aussi parler des animaux ce que j'aime bien euh, chez Björn, c'est qu'il a un regard très innocent sur notre monde à nous. Il ne comprend pas comment, et les autres non plus d'ailleurs, ils ne comprennent pas comment marche le monde des hommes. Et moi souvent je ne comprends pas comment marche le monde des hommes. Et je trouve que euh, les animaux permettent de nous faire nous poser des questions. Un regard neuf. Ah, une autre euh, une chose est eh, que euh, quand on parle eh, nel parlare usando gli animali facendo parlare parlare animali una cosa che emerge molto è questo sguardo innocente che è quello di, di Bjorn che è lo sguardo di qualcuno che veramente non capisce il, il mondo degli uomini e del film dice a volte anch'io non capisco il mondo degli uomini e quindi gli animali gli animali sono anche un strumento per porci delle domande e, mh, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Pourquoi Bjorn a ah, un nom si difficile? Pourquoi Bjorn a un nom così difficile? È difficile en italiano Bjorn? Mm, euh, difficile in italiano Bjorn? Sì, non è pas si comment? Non è così comune. un ah, suono fait... Non sono strano. Fait... J'ai cherché un prénom, c'est toujours agréable de chercher les prénoms de ces personnages. <rire> J'ai cherché un prénom che uh, evocava uh, una forza tranquilla, uh, uh, qualcosa uh, di un po' nordico? Allora, è, molto, è sempre um, molto bello trovare, cercare i nomi per i propri personaggi e mentre cercavo il nome di Bjorn volevo qualcosa che suonasse molto nordico ma anche molto tranquillo. Quindi ho scelto Bjorn e più tardi, ma ben più tardi, ho scoperto che Bjorn vuol dire ours in svedese e ha scelto Bjorn perché le piaceva il nome e molto dopo ha scoperto che in svedese Bjorn vuol dire urso. E l'ha tradotto in turco, e in turco si chiama Bogo. È stato tradotto in turco e si chiama Bogo. E vuol dire, savi dire urso? Uh, no, non, no, no, credo. <ride> non sappiamo che cosa voglia dire in turco Bogo, ma è il suo nome. Um... Potete trovare un altro prénom. Se volete potete trovargli anche un altro nome che vi piace. Ma penso che Bjorn piace abbastanza. Je pense che Bjorn sia un nome che ti piace <ride> molto. Um, Un'altra domanda che avete fatto a Delphine, eh, che è molto bella, un po' ce ne ha parlato, è eh, quanto eh, se ha scelto di rappresentare la storia de, di Bjorn dentro un bosco perché ama la natura. Donc, la questione è eh, se tu as choisi di mettere Bjorn dans un bois. Parce que tu aimes la nature ou par d'autres euh, raisons J'avais beaucoup envie de parler euh, de, la, de la forêt, des petites choses. Euh, J'avais envie de parler d'un temps qui soit lent, des choses simples de la nature en fait. Et ça me paraissait évident, je ne me suis pas posé la question. Il fallait qu'il habite euh, pas loin des autres, autres anneaux, donc dans la forêt. Allora in realtà Delfin voleva molto eh, parlare della, della foresta, parlare delle cose semplici, delle cose piccole e soprattutto di un tempo diverso, di un tempo più lento. E in più non voleva che Bjorn abitasse lontano da altri animali e non l'ha scelto, non ci ha pensato eh, così eh, programmaticamente ma un po' è venuto da solo e euh, a proposito di questo in realtà eh, un lettore o una lettrice eh, si chiede allora come hai fatto a mettere poi Bjorn che vive nel bosco nella città anche un, un lettore mi chiede come ti fai se Bjorn vive in bosco, a le mettere poi in una ville e c'è questo qui è stato interessante quando parlavo tutto à l'ora del regard che gli animali potrebbero avere sul nostro mondo C'est que ce qui m'intéressait, c'est que ça lui fait un peu, un peu peur, en même temps ça l'intéresse et il y a beaucoup de, de choses qui sont codifiées dans la ville. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais vu une ville ne sait pas qu'on peut rentrer dans un bus, qu'on peut prendre un ticket, euh, qu'on qu qu ne discute pas forcément euh, avec tout le monde, euh, euh, quelqu'un qui dit bonjour à tout le monde en ville. C'è chouette, ma on se pose des questions. Tout ça, c'è un univers entier à découvrir. Et Bjorn en ville, c'est un peu comme un extraterrestre en fait. Enfin, il ne sait pas comment ça marche. Moi, je ça très intéressant, le décalage. Allora, giustamente, Delphine diceva quello che que le interessava era proprio questo sguardo eh, innocente che eh, gli animali possono avere sul nostro mondo. E eh, per un animale come Bjorn andare in città. Significa da una parte aver paura, ma anche avere un sacco di cose interessanti da, da scoprire. E una cosa interessante delle città è che in città ci sono un sacco di cose che sono codificate, che si fanno in un certo modo. Eh, ad esempio eh, andare sul bus, prendere un biglietto, e se non le si è mai fatte, se non si è mai stati in città, succedono delle cose strane. Ad esempio se si è, se si è a dire buongiorno sempre, in città ti guardano... Un po', un, po', un po' male allora eh, quello che le interessava era proprio vedere Bjorn che scopriva queste cose e, eh, e in realtà poi alla fine, alla fine succede che Bjorn in città è un po' come un extraterrestre è un po' un alieno non c'entra molto come un petit enfant in il ha l'innocence di un tout petit ma il ha linguaggio e la riflessione di un più grand è come un bambino molto piccolo All'innocenza l'innocenza e la spontaneità di un bambino molto piccolo, però ha il pensiero e la parola di invece un bambino molto più grande. E, um, toujours sur les habitudes de Bjorn, sempre sulle cose che Bjorn fa e le sue abitudini, qualcuno di voi voleva sapere eh, come ha fatto, com fatto del film per far incontrare Bjorn e una bambina? Et encore, comment font les hommes et les animaux à cette ensemble. Donc la question c'était comment Bjorn a fait pour rencontrer une fille, comment tu as mmh, fait J'ai compris. Et comment les animaux et les hommes peuvent être ensemble C'est une question ah. plus générale, la deuxième, deuxième c'est ça Ouais. Euh, alors comment il a fait ben, dans, le, dans le livre, j'explique qu'à un moment donné, l'école a fait une expédition dans la forêt quindi a ce moment-là, on peut immaginare non pas tout raconter, ma on peut imaginare che peut-être Ramona euh, a cherché un morceau di bois sul côté e che vi on était là, in train mangiare qualcosa, e che qu se sont vus e che lui a proposto dei chips. Allora, in effetti nel libro si dice che c'è la scuola che è andata a fare una gita, un'uscita nella foresta. E allora ci si può, io non dico tutto ovviamente, però ci si può immaginare che a un certo punto Ramona abbia, stesse cercando un legnetto per terra e si sia messa a, a, a cercare, a frugare e abbia incontrato Bjorn e poi gli abbia offerto le patatine. Le patatine. Chips, patatine. C'est trop mignon. In francese patatine si dice chips, così facciamo anche un po' di lezione. Ehm ma là aussi, ce qui m'intéresse, c'est che c'est deux personnes qui vivent dans deux mondes différents et qui correspondent. Ça, j'aime bien cette idée. Ma quello che que m'intéressava Delphine, era anche l'idea che fossero due persone che vivevano in due mondi diversi, diversi. Questo stimolava molto. E puis, euh, quand on est enfant, on rêve toujours. Euh, moi, j'ai passé mon enfance à rêver d'être amie avec les écuries <laughs> Donc, ah. pense, je me souviens, j'ai toujours eu des animaux domestiques, moi. Et, et là, il est très, très fort aussi. E poi, quando si è piccoli, si sogna spesso di incontrare un animale selvatico. Ad esempio, Delfin sognava tantissimo di voler stare con gli scoiattoli e aveva degli animali in casa, ma poi pensare a un animale selvatico è un po' un'altra cosa. penso che c'è dei liens che sono differenti, non è nel linguaggio parlato, che è interessante. E pourrai, je te laisse tradurre e io répondrai alla deuxième Des legami che sono un po' diversi dagli altri, quelli con gli animali, perché non passano attraverso la parola, il linguaggio della parola. E allora, comment on peut vivre les animaux? Uh, je n'ai pas une réponse très, très claire, ma en tout cas, j'aime bien penser l'autre jour à la radio j'écoutais um, un philosophe et je trouve intéressant de penser que ce n'est pas l'humain qui est au milieu du monde mm. il en fait partie mais mm. pas sans travail alors c'est oui. euh, très difficile oui, Convivere eh, gli animali e gli uomini, non so se ho una risposta, ma l'altro giorno ascoltavo la radio un, un filosofo che diceva, eh, ad esempio, che eh, non, siamo noi, non siamo noi ad essere al centro di, di, del mondo, non è l'uomo. Mi interessa di pensare che fa parte di qualcosa e che non siamo... Allora, mi sembra un po' bello dire questo, ma... <ride> Il parlava notamment di protéger la natura e ce termine è bizarre. Perché c'è come se c'était une chose fragile e che noi avevamo più di forza qu'elle. Donc, io penso che il migliore rapporto qu'on peut avoir, c'è una forza di rispetto, come face a quelqu'un o qualcosa qui è égal. Également... Eh, allora, eh, una cosa che, che le piacerebbe molto è pensare all'idea che noi tutti facciamo parte di. Eh, di qualcosa e una cosa che l'aveva colpita mentre ascoltava questa trasmissione alla radio era che questa persona parlava di proteggere la natura come come l'uomo fosse più forte della natura e, e invece Delfin pensa che in realtà quello che bisogna pensare è l'idea di avere un rispetto rispettare la natura e anche perché pensare che ci sia un, un essere uguali come, come forze fra l'uomo e la natura Et... Encore une question sur Bjorn, mais sur ton travail, je pense. Et Encore une question sur Bjorn et sur son travail. L'un eh, de vous a demandé comment a fait Delphine à dessiner si bien les personnages. Ah, plus. La question c'était comment tu as fait pour dessiner si bien les personnages. <rire> Alors, bon, je ne suis pas sûre d'être encore d'accord avec ça, mais... <rire> Non è, è, molto è ancora d'accordo de... con questa affermazione? Quando on fait un libro, on est content di l'avoir finito perché on a marre. Quando si fa un libro, si è sempre molto contenti di averlo finito perché alla fine non se ne può più. Alors, j'ai fait beaucoup de. Attends, je ne vois pas ce que tu vois. Voilà. J'ai fait beaucoup de croquis, en fait. Tu as fatto un sacco di. Simplement perché je n'avais jamais. Uh... Non jamais mai disegnato Ha fatto degli perché non aveva mai, ad esempio, disegnato un tasso. J'avais quand même envie qu'on reconnaisse ces e che questi animali fossero riconoscibili, si riconoscessero. photos en fait. Ha guardato un sacco di fotografie. Infatti, en c'è come euh, un sport, il faut s'entraîner un peu avant devoir courir. È un po' come fare sport, bisogna allenarsi un po' prima di cominciare a correre. Uh, uh, Ma il mio ancora beaucoup. De... Uh, Delfine? Abbiamo un attimo. eccoci qua. Oui. On, a, on a perdu le, un petit morso. Uh, Aprì, il supporto. Ah, il uh, y a ancora beaucoup di de dessin dans le livre che je trouve raté, moi. <ride> e Delphine dice che in realtà ci sono un sacco di disegni che adesso, guardando il libro, pensa che siano sbagliati: è venuti male. E <ride> um, allora, infatti, uh, en on a ancora. Uh, Millioni di question, ma uh, on doit aller un peu plus vite, je pense, perché non a pas trop de temps. Abbiamo ancora un sacco di domande, ma forse dobbiamo accelerare ah. perché non abbiamo tantissimo <tut> tempo. Ops. E um, uh, magari chiediamo a Delphine qualcosa uh, su uh, una. Altro... Sa va? Vai, ouais, sai, de nuovo. Um, chiediamo a Delphine una, ancora qualcosa su un altro libro che avete letto che è Uffa non sono un coccodrillo mi chiamo Alfonso e sono un alligatore e così vi soddisfa qualche altra curiosità quindi in effetti um, avevano ancora qualche question su uh, uh, le cocodili e l'alligatore liga, liga, e la première, c'est toujours « Pourquoi tu as décidé de faire un livre sur les crocodiles et les alligateurs ?» Alors, euh, je vais répondre de mon micro. Oh, On wow. en forme de dinosaure. Uh, non, mais je joue avec. Il faut que je, je le lâche. <rire> euh, en fait, j'étais allée faire des interventions dans des classes euh, pendant un salon du livre. Allora, eh, la domanda era perché ha fatto un libro sui coccodrilli e gli alligatori, pensando a, ehm, appunto all'altro testo che avete letto. E Delphine ci dice che era un momento in cui facevamo un sacco di eh, ehm, atelier nelle scuole, nelle classi. E j'ai passato la mia giornata in una classe di CE2 e alla fine della giornata avevo molto voglia di scrivere una storia che si passa nell'école. In fait euh, quando on écrit dei libri non si pensa veramente al lettore. Et du coup, euh, j'étais allée dans cette classe, j'avais fait des ateliers autour de je ne sais plus quel livre. et Je m'étais dit, ah quand même, j'aimerais bien écrire quelque chose qui s'adresse vraiment à cet âge-là, et qui se passe dans une école. Et, et c'est ce, quel âge? Euh, 8 ans. Ok. Alors, un jour, j'étais faisant un laboratoire, une classe de enfants de euh, 8 ans. E, e gli è venuto in mente che, che una storia sulla scuola perché dice che a volte non capita spesso di pensare, quando uno fa una storia di pensare ai propri lettori invece lì le è venuta proprio voglia di raccontare eh, quei lettori lì, quella classe lì e l'esperienza di stare in classe e, e là c'è una storia che ho cominciato senza sapere la fine è una storia che ho cominciato ah. con le parole non con l'idea e questa è una di quelle storie che quando è partita non c'era una fine, nel senso che è una storia che è partita attraverso le parole e non con un'idea sotto. Quindi, c'era semplicemente l'idea che un crocodile e un alligator erano fasciati che li confondessero e che potevano mangiare dei bambini. Quindi, molto stupidamente, la storia era quella di un uh, crocodile e un alligatore che non ne potevano più di essere confusi e quindi avevano deciso di andare a mangiare dei bambini. Allora, après, il a fallu che j'en fasse vraiment une histoire avec une fin, ma c'è partito di m'adresser a un particolare. Poi, alla fine, ovviamente, questa cosa è dovuta diventare una storia che aveva un inizio e una fine, ma aveva veramente voglia di uh, raccontare e dare vini di quelle fin. E um, toujours sur le, uh, sulle crocodile le crocodile e gli alligatori, eh, le bambine mi chiedono se tu abbia mai visto un crocodile o un alligatore. Che horreur. In en fait, je réalise que che avrei molto paura di crociare un crocodile, di crociare un alligatore, di crociare un orso. In effetti, sarei terrorizzata. La domanda che que avete fatto è se aveva mai visto davvero un alligatore o un crocodrillo. E Delfin dice che in effetti mai e eh, soprattutto che pensandoci le viene in mente che avrebbe una grandissima paura se incontrare un coccodrillo che è un alligatore e perfino, perfino un orso. E, mi sembrano delle personcine forse non da, da incontrare esattamente al buio. Um, Un'altra domanda che le avete fatto su questo, questo è cioè, quanto tempo Delfin eh, ha impiegato per scrivere questa storia quindi la questione è di quanto tempo ti ha, ha, ha, ha preso a scrivere questa storia e a scrivere questa storia è difficile di rispondere a queste questioni di tempo perché è raro che commence un libro e poi abbiamo il gusto del libro in una sola volta mm -hmm. è molto difficile rispondere a queste vostre domande sul tempo perché è molto raro che si comincia un libro dall'inizio e lo si porta tutto intero fino alla fine senza mai interrompersi C'est voilà, un temps interrompu. Il euh, y a d'abord l'idée dans le carnet. Euh, parfois, il reste plusieurs mois. Et ensuite, on se met au texte. Euh, et moi, en général, ça peut venir vite, le texte, mais ce n'est pas, pas le bon, le bon texte. <rire> il vient et après, j'attends un moment. Et quand je le revois, il faut que je le modifie. Et après, il y a la phase des images. Euh, là le immagini sono più facili da quantificare perché c'è un tempo più continuo? Allora, è una cosa un po' difficile, dice Delphine, però di solito funziona così. C'è un'idea che sta dentro, dentro anche, a, come avete visto, e poi arriva un testo. Di solito il testo arriva subito, ma di solito non è quello buono, e quindi poi si deve rilavorare, rilavorare. E, mh, poi invece, per quanto riguarda le immagini, è facile... Perché si cominciano e ehm, va più in continuità, va più velocemente. Uh, je regarde perché j'avais des essais de crocodile. Sta cercando degli schizzi di coccodrillo. Eccolo là. D'ailleurs, au départ, ça s'appelait Le cousin du crocodile. All'inizio il libro si chiamava Il cugino del coccodrillo. E voilà, j'avais fait quelques essais. Euh... Ecco, questa fatto... è la prova. Je ne sapeva pas trop comment le dessiner. E non sapeva molto come disegnare un coccodrillo. E Et... j'ai finito par trovare qualcosa che j'avais envie di fare. E alla fine ha trovato qualcosa che veramente aveva voglia di fare. Eccolo qua. Après, euh, ça dépend des livres. Souvent, euh, on passe souvent un, un ou due mois sur les images. Euh... Un libro di questa uh, longueur là? Dipende, poi, poi da libri, ma per un libro lungo come questo, sulle immagini, sul disegno passa uno o due mesi. Uh, ma voilà, tutto il tempo avant ça il è interromputo. Allora, on travaille entre due <laughs> fasi. Phase. Ma spesso il tempo è interrotto, quindi si lavora fra un'interruzione e l'altra. E, um, farei a Delphine perché ormai comincia a essere un po' tardi un'ultima domanda che non è una domanda che avete fatto voi ma è un po' una sorpresa che arriverà spero nelle vostre classi e famiglie fra un po' e le chiederei di uh, farci vedere l'anteprima di un progetto che ha fatto quest'anno con uh, alcuni uh, bambini di, delle quarte di Conversano che deve ancora venire alla luce che è Conversano a testa in su e, um, e, donc, e quindi chiederei a Delphine se può farci vedere in anteprima almeno una figura di Conversano a testa in su e, perché sarebbe bello che voi fosti i primi a vederlo in effetti ho solo expliqué un po' il lavoro su Conversano a testa in su vuo vu che si deve terminare Mmh. Et, et donc j'ai vu avant que tu avais sur ta table des images donc je me demandais si en avant première tu pouvais montrer, montrer un dessin de, de conversant à testé sous alors j'ai commencé alors tu leur dis bien que c'est un, un léporello mmh. alors euh... à... Delfino ha deciso di lavorare su un, pro, un, un uh, formato diverso da quello dell'anno scorso di Joël. Quello di Joël era un libricino, invece quest'anno è un leporello, cioè un libro a fisarmonica. Quindi, c'è un dessin che va essere très en longueur. Alors, questa parte là, elle est presque terminée, ma il resto n'est pas du tout terminée. Mm -hmm. Questa parte è quasi finita, ci sono ancora delle cose che però devono essere finite. Ici, je vais mettere uh, quelque chose qu'il y avait sur les cartes postales, quelques-unes des images. Allora, su quelle manco, eh, immagini che vedete all'inizio ci saranno delle immagini, delle cartoline che i bambini le hanno mandato da Conversano. E mi manca tutta questa parte. Mm -hmm. E manca por una parte. Per l'instant, ho fatto tre essai brouillon. Mm -hmm. uh, un Un'altra, uh, la ville di Conversano è tutta petite, tutta petite, al bordo della mer. Non molto molto. Très loin, le montagne che separano la France dall'Italia, e poi là où moi j'habite, che è pas très loin de la mer non plus. En France, il mondo un petit peu, tu vois. Nella parte sotto ci sarà un mondo, cioè, no, nella parte sotto ci sarà Conversano, poi ci sarà il mare, e ci sarà probabilmente un mare che arriva fino a casa di Delfin, che non abita molto, molto lontano dal mare. Uh, mais j'ai eu aussi une autre idée où on aurait uh, peut-être plutôt les enfants uh, qui parlent de leur ville, mais on ne doit pas mettre de texte, donc ce serait des images. <laughs> mais elle piacerait bien que uh, mettre les bambini qui, en quelque sorte, parlent de la leur ville, comme elles ont fait pour les cartolines qui leur sont state mandate. Alors là, ce qui va être difficile sur ce dessin-là, c'est que c'est un cahier qui doit être colorié, donc il ne faut pas que je laisse trop uh, de grands espaces uh, vides. Quindi il fautore che io réfléchisci. Allora, la, co la cosa che è, è ancora da, nella testa di Delfin che ronza è che deve essendo un libricino che voi potete poi colorare, eh, deve riuscire a non lasciare troppi, troppi spazi vuoti per voi. Eh, perché quando si deve colorare, si devono colorare delle cose. Voilà. C'è ancora a réfléchire. Yeah, Le carte postali sono là. Hein? E. Ecco tutte le cartoline che ha ricevuto da Conversano. Tantissimo. Devo boîte tous les jours. Ed era molto bello riceverle nella, nella cassetta della, delle lettere tutti i giorni. Merci beaucoup. Grazie mille quindi a voi che le avete, che le avete mandate. E io penso che dobbiamo ringraziare anche noi Delfin e, e ringraziarle per il tempo che ha passato con noi. Eh, speriamo di vedere presto il, altri suoi libri tradotti in italiano perché ci piacciono molto e, e in realtà poi la rivedremo noi grandi, la rivediamo anche oggi pomeriggio alle tre e mezza per parlare un po' del suo lavoro e anche domani mattina per un'anteprima di Conversando a testa in su. No, merci Delphine. Eh, mm -hmm. vi fais la lista di tutti i nostri incontri ancora et euh, bah merci on espère bien d'avoir tes livres en italien d'autres livres en italien le plus tôt possible parce qu'on ouais. les a déjà bien et euh, mm -hmm. voilà bon, bon repas vu qu'on est à midi merci. on prend le déto nous on se voit Hop. Je plus. on se voit à 15h30 si. et nous et